Ciao ragazzi, siamo in compagnia di Alessio, Alessio e Marco Chi è Alessio, Marco? E, Alessio. Alessio. e chi è Alessio? È Alessio è uno che sa pescare. <ride> no. Dai, breve premessa su Alessio <ride> Breve premessa, non devo parlare io di Alessio Beh, Alessio, no, è... Vabbè, vabbè. Alessio è uno nato al mare che sta in acqua praticamente più tempo che a terra Più che altro appassionato Beh. di gommoni, questo direi che è un signor gommone se lo posso chiamare gommone, come lo chiamiamo? Non lo so, è un ibrido, eh, ridotti, è, la cosa è un della... ibrido. Bene, siamo a Capomortola, abbiamo un po' di levante, 70 eh, anche 80 cm d'onda, ci saranno 10 nodi di vento e andiamo a fare una breve prova, proviamo, proviamo il, il battello a bombazza a bombazza Così, molto sì. bene Vai. ci mettiamo contro mare certo mettiamo... non sente niente <ride> <ride> facciamo il giusto il tempo di girare il soccorso dall'Atlantico cosa ti colpisce di più? La stabilità, La stabilità il comfort? Stabilità. Cioè non si prende un colpo. Bene. Poi è stabile lo vedi che non piega. Sempre fermo, sempre fermo, sempre nella tua posizione. Proviamo a favore di mare, dalla lavoro più padre. lavorare un po' di trim si sapendo avendo una fila importante tende a piantarsi un po' dell'olio certo e già sicurezza questa cosa prova a fare una virata stretta anche col trim su non cavita non cavita Elica, come diceva Donno, sempre ben piantata in mare Wow, vedi come lavora la macchina. Guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, la guarda, guarda, quello. Che vuoi. Ci fai quello Bello, complimenti, complimenti. Bene. Bene, Marco.